Nuova era la banca centrale europea, almeno per quanto il precedente presidente Mario Draghi presiderà la prossima settimana la sua ultima riunione del consiglio direttivo della banca centrale europea. Lascia al suo successore una politica monetaria ultrapermissiva, ma si potrà mai invertire questo volano? Purtroppo no, la BCE è intrappolata nella trappola dei tassi di interesse, deve ridurre ulteriormente i tassi di interesse, deve aprire le casse per salvare le aziende zombie della zona euro e naturalmente non lasciare che il sud Europa finisca a bancarotta. A tal fine Lagarde farà esattamente come Draghi. Abbassare i tassi di interesse, aprire i flussi del denaro, ma da dove ancora può tagliare i tassi di interesse? Siamo già a zero o quasi negativi. Dovranno essere abbassati su larga scala nel settore negativo. Storicamente l'economia è stata sempre così. Quando arriva la recessione i tassi di interesse devono essere ridotti del 5%, significa che li vedremo scendere da meno 3 a meno 5%. Tuttavia questo significa anche espropriazione per i risparmiatori. Non cercheranno almeno infine di opporsi coloro che desiderano crearsi un risparmio e non potranno più farlo? Certo, la signora Lagarde, porta con sé formidabili strategie del Fondo Monetario Europeo a riguardo. Come far funzionare i tassi di interesse negativi, tassando i contanti e limitandoli. E questo arriverà. Questo sarà il suo regalo di benvenuto. Tassi di interesse negativi ed ulteriori repressioni finanziarie contro i risparmiatori, contro i cittadini. Cosa significa questo per la gente per la strada? Continueremo ad essere tutti espropriati in modo strisciante. Il prossimo sistema monetario sarà digitale. Sempre meno possibilità di salvare i nostri soldi. E ci troviamo di fronte al più grande tracollo di tutti i tempi. Perché? Perché naturalmente le banche hanno sempre meno spazio per essere utilizzati, perché le bolle continuano ad essere gonfiate e la repressione finanziaria è destinata ad aumentare. Come si può salvare il salvabile? In ogni caso si deve cercare di realizzare beni rifugio, materiali. I prossimi dieci anni saranno l'era dei beni rifugio, materiali, indirizzarsi in metalli preziosi, costruirsi ulteriori sostegni. Bitcoin non è un investimento a rischio di crollo e da possedere per ogni eventualità, così come diamanti, terreni, quote di buone aziende, semplicemente per proteggersi dall'imminente tracollo. Quindi pensa che possiamo mai uscire dall'attuale recessione economica? No, vedremo sicuramente questo grande tracollo. Non ci sarà modo di fermare questa recessione. Anche espandendo ancora la politica monetaria, ci stiamo dirigendo verso danni ancora maggiori, perché i problemi sono solo aumentati dal 2008 e non vi è soluzione esistente nel sistema attuale. Solo ancora un momento, per favore. Perché il mercato azionario rimane così tranquillo? I mercati azionari politici sono sempre a breve termine. Abbiamo ora il Brexit. Si spera nell'accordo con la Cina e tutti quei soldi devono fluire da qualche parte. I soldi fluiscono verso i mercati azionari immobiliari. Ma questo viene poco prima del ciclo che varia. È l'ultima impennata. Grazie mille per l'intervista. Così, tempi pericolosi ovviamente. E con questo ritorno alla linea.